salve a tutti oggi andiamo a vedere come eh, Meet e Google Calendar si integrano perfettamente allora andando sui nove puntini i soliti nove puntini dove scelgo le app non ho fatto altro che cliccare su calendar e adesso mi trovo all'interno di calendar oggi è il 14 marzo questa linea rossa indica il momento in cui io sto registrando si sposta man mano che passa il tempo e mi trovo nella visione settimanale del calendario e quindi io adesso vado a ehm, impostare eh, già il codice che mi servirà lunedì mattina faccio una bella prova quindi cliccando su queste freccette mi sposto nella settimana successiva qui tra l'altro è molto comodo avere subito l'occhio del, eh, del mese qui a sinistra voi vedete che io eh, sto mh, ho in visualizzazione il calendario scolastico con incluse le festività italiane, però quello che vedo io non ha assolutamente e nessuna importanza. Io potrei metterlo in un qualsiasi altro calendario perché eh, coloro che sono invitati non vedono il mio calendario ma ricevono un invito nominativo. Quindi mettiamo che io lunedì all'una abbia una lezione e quindi clicco lo spazio fra l'una e le due. A questo punto si apre questa finestra di lavoro e scriverò quel, darò un titolo. Allora dalla 1 alle 2 posso anche modificare volendo, posso scegliere 13 e 30 ma se ho bisogno di modificare posso anche fare così aggiungo qua gli invitati quindi metto un invitato di... ecco che poi vi farò vedere e la posizione non ci interessa perché non, dobbiamo, non abbiamo un appuntamento di tipo geografico e questo è il codice che è stato generato automaticamente posso aggiungere una descrizione allora la lezione di oggi verterà su eccetera eccetera eccetera e, e salvo inviare un'email? si, sì, invia. A questo punto però io posso eh, fare qualcosa di più se io apro qui e vado in modifica evento ho la possibilità di eh, configurare molti altri elementi per esempio Posso fare in modo che i ragazzi eh, ricevano una notifica via mail e non solo l'invito che, che è già partito automaticamente, per esempio 5 minuti prima della campanella, chiamiamola così. Inoltre, eh, qui oltre a mettere la descrizione, posso anche aggiungere un allegato. Io quindi posso andare a prendere dal computer direttamente, eh, per esempio, questa immagine di cui parlerò durante la lezione e i ragazzi la troveranno come allegato della mail di invito salvo di nuovo ecco è stata mandata una mail aggiornata perché ho aggiunto ehm, perché ho aggiunto eh, l'allegato a questo punto io apro eh, l'account del ricevente vi faccio vedere invece cosa si vede dall'altra parte come vedete sono arrivati in tempo reale, io apro quello con l'allegato, ecco quello che vede la persona che è stata invitata. Quindi c'è la data, c'è chi ha mandato, c'è la descrizione che si vede qua, no? E qua, la descrizione è qua e questo è l'allegato. È veramente, veramente semplicissimo. Eh, chi riceve poi può decidere di eh, confermare la propria presenza cliccando su sì o meno, cliccando su sì forse oppure no. Grazie molte per l'attenzione e alla prossima.